a tutti sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come ho realizzato la copertina eh, dell'agenda 2019 per mia figlia ha recuperato questa agenda ma visto che era abbastanza anonima mi ha chiesto di, di farle una copertina un pochino originale non l'ha ancora vista ma spero che spero che le piaccia allora per realizzare questa questa copertina in mix media ho utilizzato tutto materiale stamperia Adesso vi faccio vedere alcuni materiali che ho utilizzato, poi durante appunto il, il procedimento del lavoro se ho dimenticato qualcosa lo, lo vedrete nel, nel mentre lo utilizzo. Eh, quindi il gesso come base, la Evie Body Past per, per imprimere lo stencil, ehm, i vari color tutti eh, iridescenti che ho utilizzato per, per colorare la... la la copertina, delle paste, delle paste che ho utilizzato per, eh, per aggiungere ulteriore stencil e poi questi colori che uso tantissimo che sono dei metallizzati che ho, che ho utilizzato per per mettere in rilievo eh, tutti, vedete, tutti questi particolari poi ho usato cosa fondamentale per me eh, l'allegro ombra che ho utilizzato per fare tutte le ombre e eh, vi faccio ancora vedere allora lo stencil che ho utilizzato è questo eh, quello che ho utilizzato per fare, per fare la base e poi l'album Alchemy dal, dal quale ho, ho praticamente ritagliato i, i vari, questo, questa carta scrap che vedete col, dove ho realizzato la scritta 2019 e questo particolare che ho messo sotto la scritta Take Your Time Detto questo non resta che vedere come ho effettivamente realizzato questo lavoro. Anche il video di oggi è terminato, vi faccio vedere più da vicino il lavoro, così magari riuscite a vedere meglio i particolari. Ho utilizzato tutti i materiali metallizzati, quindi comunque l'effetto è molto luminoso visto contro luce. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi il più presto possibile, oppure se avete piacere lasciatemi semplicemente un commento.